È successo! La Bank of England ha alzato i tassi di interesse. Infatti, un paio di settimane fa abbiamo già pubblicato un video in cui abbiamo parlato della Bank of England e della probabilità che avrebbe alzato i tassi di interesse nel mese di febbraio. Ecco che è successo e quindi ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi scoprire uno che cosa è successo, due il perché è successo e tre, cosa potremmo aspettarci dal futuro. Quindi andiamo all'origine della questione. La Bank of England England ha previsto un ulteriore picco dell'inflazione e di conseguenza avrebbe deciso di avviare il tapering e di alzare i tassi di interesse dallo 0,25% fino allo 0,50% e pensa che molti all'interno della Bank of England addirittura avrebbero preferito un incremento dei tassi di interesse ancora più forte e dopo vedremo qual è il ragionamento da fare dietro questa cosa. Quindi tornando a noi per la Bank of England abbiamo delle politiche restrittive, quindi delle politiche da falco, perché non solo alza i tassi di interesse, e questo è il secondo aumento consecutivo che fa dei tassi di interesse. Infatti, come avevamo visto nel video precedente, quello di due settimane fa, per l'esattezza, perché la settimana scorsa abbiamo parlato della situazione canadese. Ma comunque, come avevamo già visto, i tassi erano già stati alzati in Inghilterra e adesso addirittura inizierà anche a ridurre i propri titoli, o meglio, i titoli che possiede, sia pubblici che privati. Titoli che erano stati acquistati con le misure, anticrisi per esempio per contrastare il covid 19 o meglio per contrastare la crisi che è stata causata dalla pandemia del covid-19 infatti devi sapere che una delle politiche espansive che una banca può diciamo adottare in contesti di crisi economica oltre al, al, alla riduzione di tassi di interesse c'è appunto l'acquisto di titoli nel senso che con l'acquisto di titoli sia pubblici che privati in pratica si favorisce l'economia si sostiene l'economia un po' come succede con i tassi di interesse quando vengono rialzati ma comunque adesso non è questo il tema su cui voglio concentrarmi infatti l'osservazione che dobbiamo fare qual è è semplicemente che la bank of England ha preso una forte decisione in senso restrittivo quindi il contrario di quello che è l'acquistare dei titoli quindi procedendo in questo discorso nel video precedente sulla bank of England avevamo detto che quest'ultima era sotto pressione ed era sotto pressione perché perché era sotto pressione appunto a causa dell'inflazione era sotto pressione in quanto avrebbe dovuto fare qualcosa probabilmente molto presto quindi aumentare i tassi di interesse cosa che effettivamente è successa ecco tuttavia in realtà la bank of england è ancora sotto pressione con questo rialzo purtroppo non eh, non avrà risolto definitivamente il problema ma perché la ragione è che se leggiamo tra le righe la bank of england è preoccupata per il contesto inflazionistico possiamo quindi aspettarci ulteriori politiche restrittive che potrebbero portare a i tassi di interesse anche fino all'1,25% entro la fine dell'anno. Ma cosa significa leggere tra le righe? Significa che non ci si aspettava che ci fossero dei falchi all'interno della Bank of England che avrebbero puntato a un incremento ancora più forte dei tassi di interesse. Eppure alcuni avrebbero preferito un incremento non dello 0,25% ma dello 0,50%. Ma cosa dobbiamo vedere in questo? Quindi cosa significa che all'interno della Bank of England c'era qualcuno che avrebbe preferito alzare di più i tassi significa che c'è preoccupazione vuol dire che il contesto inflazionistico preoccupa fortemente la banca centrale inglese significa che probabilmente ci saranno ulteriori politiche restrittive e significa che può essere che questo rialzo conterrà ben poco l'incremento dell'inflazione e a fronte comunque del fatto che aumentare i tassi di interesse pone un freno all'economia è chiaro che la situazione è molto delicata e dovremo monitorarla nei prossimi mesi per capire cosa succederà con che entità i tassi verranno alzati se verranno davvero alzati ulteriormente e quali ne saranno le implicazioni oltretutto dobbiamo anche continuare a monitorare anche le, le altre banche centrali per vedere cosa succede anche all'euro al dollaro al dollaro canadese. E eccetera eccetera e nel forex invece cosa è successo e cosa possiamo aspettarci quindi prevalentemente sul cambio sterlina dollaro cosa potrebbe accadere in realtà fino a questo momento non è successo granché e probabilmente non è successo granché perché il fatto che i tassi di interesse della bank of england sarebbero stati alzati era abbastanza non dico scontato ma prevedibile nel senso che era nell'area un rialzo dei tassi di interesse e quindi questo rialzo in parte potrebbe già essere stato scontato dal mercato e poi non dimenticare mai che le politiche monetarie fanno vedere i loro effetti nel lungo periodo nel senso che in una giornata quindi nella giornata per esempio del, del rialzo dei tassi potrebbe esserci una volatilità magari insolita però tendenzialmente poi gli effetti si vedono nel lungo termine quindi magari nel trend dei prossimi due anni per esempio e oltretutto una cosa però che avevo già fatto notare nel video del dollaro canadese ma che voglio comunque ribadire anche oggi è che se noi abbiamo un rialzo dei tassi di interesse nella sterlina è vero che possiamo aspettarci un rialzo del valore della sterlina ma al contempo anche le altre banche centrali dovranno fare i conti con l'inflazione e quindi in un contesto di tutti diciamo, i grandi player che aumentano i tassi di, di interesse e per grandi player sto intendendo le banche centrali è chiaro che non è detto che poi una valuta che magari di logica avrebbe da pensare, di logica avrebbe da pensare che salirebbe, ecco non è detto che in realtà, insomma, abbia quell'effetto rispetto a un'altra valuta. Quindi, per concludere, io ti voglio chiedere, secondo te cosa succederà? La Bank of England riuscirà a contenere l'inflazione e i tassi di interesse verranno ancora alzati oppure no fammelo sapere nei commenti perché sono molto curioso di sapere la tua opinione e magari ne possiamo anche parlare un pochino poi un'altra cosa che volevo dirti prima di chiudere è ehm, di mettere un like se il video ti è piaciuto di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche e poi se ti va ti invito anche a a passare a trovarmi sul mio canale dove invece parlo di marketing, di business e di sviluppo dei business. Con questo io direi che è tutto, ci vediamo quindi con i prossimi video, grazie mille, alla prossima, ciao!